buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi siamo Rossella e Alberto ciao Alberto ciao ciao <ride> allora siamo qui scusate per il video però non abbiamo avuto mh, il tempo e lo spazio di organizzarlo in maniera diversa ma sarà una lettura ma ma meravigliosa e fantastica valida per ben due settimane eh, a partire da domenica 28 quindi a partire da domani <ride> Scusate, a domenica 11, va bene, 11 aprile 2021. Quindi abbiamo di mezzo la Pasqua e utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte dei Viaggiatori Sacri, le carte di Maria, abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele. E abbiamo le carte di lui 6, hey, da dove mescoleremo un, prenderemo una carta per il messaggio finale alberto naturalmente io poi ti manderò le foto va bene grazie. <coughs> scusate mi è andata la qua di traverso allora inizieremo a fare una bellissima preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio se superiore gli angeli custodi e il se superiore di alberto gli angeli custodi e il se superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono eh, queste letture angeliche invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste e tutti gli esseri di luce e di amore puro che eh, sono in comunione di intenti con l'arcangelo michele e vi chiedo con amore puro, vero e sincero di tagliare tutte le corde tra me, Alberto, e tutte le persone coinvolte che non sono basate sulla vera luce e l'amore più puro e incondizionato che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, con amore ti chiedo massima protezione, guida e assistenza durante questa lettura angelica, affinché tutti possano ricevere guida divina assistenza protezione aiuto eh, motivazione di andare avanti in questi momenti così difficili e affinché tutte le anime possano ritrovare la guida divina dentro di loro per vivere una vita eh, di gioia di amore di pace di guarigione di bellezza di creatività ripeto chiedo massima protezione guida e assistenza durante questa lettura angelica per me per alberto e tutte le persone coinvolte grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maestro gesù grazie maria regina celeste fatto è fatto e fatto e così è così sia vorrei rispondere a una ragazza che mi ha scritto vorrei vedere come io mischio le carte eh, io le mischio sempre in diretta non c'è mai niente di prestabilito quindi lo potrete anche verificare durante questa lettura io sinceramente preferisco le letture dove c'è il video dove mi vedete però anche questa è una lettura insomma almeno vedete come vengono mescolate le carte è uscita la carta della passione e del piacere è uscita la, la, la carta del ringiovanimento ok poi vedremo eh, come impostare il video, eh, e poi ringiovanimento, eh, stavamo parlando anche di questo per lasciare andare il passato, oggi ne parlavamo con Alberto, e poi qua si parla anche di coraggio, di determinazione, fantastiche queste carte, eh, Cercherò, non so se voi riuscirete a vederle chiaramente, però cercheremo di impostare il video in maniera tale, che sia chiaro, ora prendiamo le carte di Maria Regina Celeste, sono le carte di Dorin Virtu eh, io amo queste carte perché credo che siano delle carte le carte di Maria sono le carte di Maria, chi ama Maria o oh no Alberto, tu che sei devoto a Maria Regina Celeste giusto? Infatti, prima quando hai detto che usavi quelle carte che io sono particolarmente lo so, lo so benissimo. Scusate, magari alcune sono girate, non ci posso far niente. Ah, c'è Gesù, la, la, che bellissimo! È uscita la carta di Gesù il maestro, non è un caso, assolutamente. Abbiamo la Pasqua alle porte vi rendete conto, Rossella non fa, non pre, le, cioè le carte sono istantanee, non c'è niente di prestabilito parliamo di bambini in daco cristallo, guarda un po' le carte dei bambini, in questo momento i bambini hanno bisogno di tanta protezione di tanta preghiera, ne abbiamo parlato anche oggi con Alberto, Alberto insomma quello che noi diciamo poi si manifesta e abbiamo rispetto di noi stessi, bellissime, bellissime Maria, grazie Maria veramente e poi abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, queste sono le carte stampate da My Life in Italia, lo devo dire perché se no, insomma, deve essere detto. Abbiamo la carta della fiducia, credi e fidati. Adesso cercherò di metterle un pochino qui così riuscirete a vederle tutti Alberto, sto facendo un'immagine in maniera tale che si vedano tutte le carte sul tavolo, no? 400, giusto. Poi prendiamo le carte dell'arcangelo michele sempre resta focalizzato sui tuoi obiettivi questa è una carta che riguarda un po tutti noi tutti voi è bellissimo e eh, ci sta dando speranza di andare avanti e abbiamo un esito favorevole, che belle queste carte, sono felice, poi andiamo a piscare un attimino la carta di Luisei che sarà il messaggio finale, un messaggio positivo perché un'attitudine positiva è fondamentale di questi tempi care anime infinite, non credete? ne abbiamo proprio bisogno di rimanere, di rimanere positivi, Dico sì, alle opportunità e all'abbondanza, e poi andremo a leggere il messaggio che c'è scritto dietro, va bene? Adesso mi darete tre secondi che faremo la foto ad Alberto giustamente che si trova dall'altra parte dell'Italia e vuole anche lui vedere le foto, ci sto provando eh Alberto, dovresti riceverle in un lampo, allora questa... Poi quelle di Gesù, di Maria, scusate. Ok. okay Maria. Abbiamo questo. Tanto le conosciamo, quelle dell'Arcangelo Michele, sono le più usate in assoluto. Perché hanno la frequenza più potente, a mio parere. Ok, adesso tu sei in linea. Inizierò io, Alberto? Vuoi iniziare tu? Dimmi tu, cosa preferisci? Ma no, come preferisci? Cioè, che cosa? Il senso che niente va bene, allora inizio io va bene, allora si parla di passione, di piacere di eh, diciamo di, di, di focalizzarsi sulle cose che ti danno gioia, sulle cose che ti fanno battere il cuore eh, diciamo che l'arcangelo Michele e gli angeli ci stanno invitando anche a iniziare da cose semplici che ci portano la pace nel cuore, potrebbe essere dipingere, cucire potrebbe essere disegnare potrebbe essere andare a fare una passeggiata nella natura, potrebbe essere Ballare, danzare, cantare, cerchiamo di, riprendere, di riprenderci la nostra eh, espressione dell'anima creativa. Perché il corpo ha bisogno di muoversi, eh, la nostra creatività ha bisogno di essere stimolata. Di questi tempi, basta uscire, basta eh, restare focalizzati nello stress, bisogna uscire anche un po' dalla tecnologia, dalle informazioni negative, dalla tv, perché se non rischiamo di contrarre il nostro corpo, l'arcangelo Michele mi fa vedere proprio il corpo contrarre che poi crea anche dolori come cervicale, dolori reumatici, eh, dolori nel corpo, dolori di vario tipo, ci, noi ci ammaliamo se ci focalizziamo su cose che contraggono il corpo, invece la creatività, il movimento, lo sport, la gioia, l'allegria, la pace, eh, ci porta, anche la meditazione assolutamente, ci porta a rilassare il corpo, è venuto il momento di rilassare il nostro organismo, eh, si parla di ringiovanimento, nel senso che eh, è venuto il momento di chiudere col passato, di guarire il presente e appunto eh, diciamo che ci farebbe molto bene mh, proprio il contatto con la madre terra e farebbe anche questa è una carta dove c'è l'acqua Alberto no? eh, diciamo che anche bagni caldi con i sali profumati fare più docce anche al giorno eh, ci serve un po' per purificare anche la nostra energia, il nostro corpo e ci aiuta anche a, anche a usare gli oli essenziali, le profumate abbiamo bisogno un po' di coccolare il nostro corpo eh, e questo è un, è un modo che c'è un modo per aiutarci a, a volerci un pochino più bene e a, a, ad amare il nostro corpo la nostra figura fisica la nostra espressione creativa su questa terra e poi un altro lavoro da fare dice l'arcangelo michele è il perdono perché bisogna perdonare per guarire il passato e il presente eh, ho messo una meditazione bellissima ragazzi non venitevi a dire che non è bella la meditazione del webinar che abbiamo fatto di recente con Alberto è stata fantastica io ve l'ho offerta incondizionatamente perché vi, se vi aiuta facendola più volte a uscire dagli schemi negativi del passato, uscire dal dolore a uscire dalla negatività per entrare in un nuovo paradigma di amore c'è bisogno di coraggio dice l'arcangelo Michele in questo momento è venuto il momento di prendere azione nella direzione dei tuoi sogni, take, take action with passion, cioè prendi azione con passione, fai quello che senti di fare, fai quello che sogni di fare, non aver paura, le carte di vita le sono proprio molto molto chiare credi e fidati, resta focalizzato nei tuoi obiettivi, un esito favorevole, agisci con passione, ragazzi non c'è bisogno di fare una lettura di 24 ore perché queste carte sono veramente molto chiare, se tu agirai nella direzione dei tuoi sogni avrai dei grandi risultati, eh, è normale perché sei guidato dall'anima, hai solo paura di agire, per questo che Michele ti, pre ti invita a pregare, per questo che Michele ti invita a gioire alla vita, è per questo che Michele ti invita alla meditazione, alla preghiera, a ritrovare le risposte dentro di te, perché tu sai già dentro di te cosa devi fare, hai solo paura del giudizio, hai paura di non farcela, hai paura di non essere abbastanza, pronto, pronta. Hai paura che ci sono persone più brave di te, hai paura di essere… e poi la paura del giudizio è una delle paure su cui bisogna assolutamente lavorare, bisogna togliersi queste paure, tanto le persone giudicheranno nel bene o nel male sempre che tu agisca o che tu stia fermo, ferma, eh, quindi fregatene, sinceramente parlando, vai avanti, non fermarti, agisci, a freddi, a tante persone arriveranno a te, tante persone ti incoraggeranno, tante persone ti, eh, ti daranno degli esiti positivi, perché le tue intenzioni, e parlo per coloro che sono nella linea micaelica, le tue intenzioni sono pure di amore, eh, ricordiamoci che adesso è un periodo molto importante, la Chiesa lo riconosce come la risurrezione di Gesù, è una rinascita di Gesù, ok? È, una, una, è un momento molto potente energeticamente parlando, per chi creda o non creda in questo, Gesù è stata una figura di amore potentissimo, tra le più potenti sul pianeta Terra e Gesù è qui per dirti di focalizzarti sull'amore, sulla pace, sul perdono, sulla compassione, sulla gioia, sulla creatività e tutto ciò che creerai crealo in nome dell'amore perché l'arrivo della nuova terra è imminente lo so che queste cose ci sono state già predicate da più di duemila anni ma in realtà sta già accadendo pensiamoci bene a tutti i risvegli spirituali dell'anima che stiamo avendo in quest'epoca straordinaria pensiamo ai doni spirituali che si stanno riattivando nelle persone pensiamo ai bambini cristallo che hanno bisogno di amore ragazzi io ve lo dico con amore i bambini cristallo sono tutti tutti i bambini di oggi non tutti hanno dei doni particolarmente sviluppati in questo momento ma alcuni sono molto molto sensibili hanno bisogno della vostra protezione hanno bisogno che affidiate loro alla preghiera di Gesù io vi posso consigliare Gesù e Michele poi ognuno sia libero di scegliere quello che vuole però la figura di Michele di Gesù e di Maria nei bambini cristallo è una figura di protezione molto molto potente questi bambini hanno bisogno di genitori di, o di maestri o di figure di esempio perché non credono alle menzogne, non vogliono sentire le cose brutte, vogliono che gli parliate di cose creative, di cose um, di cose magiche ma non intese come magia per carità non fraintendete, magiche nel senso che è possibile fare le cose belle, i bambini hanno bisogno di, di, di stimolare la loro immaginazione e creatività perché questo mondo ci sta togliendo la voglia di creare di vivere, invece i bambini i bambini devono rimanere creativi, è giusto Alberto? Bisogna aiutarli a creare, è vero quello che dico? Eh beh, certo sì, eh. Tutto loro. Hanno bisogno di mantenere attiva la loro il loro potere creativo perché questi bambini sono qui per cambiare il pianeta e noi figure di adulti abbiamo il dovere sacrosanto di farli giocare di portarli nella natura di farli esprimere di farli disegnare di farli cantare va bene studiare va bene andare a scuola va bene fare le cose diciamo va bene nel senso che eh, sono le cose che ci dicono di fare, ma i bambini hanno bisogno di giocare, di creare, di ascoltateli i bambini, ascoltateli quando parlano, ascoltateli quando vi raccontano le loro storie, nelle loro storie ci sono dei grandi insegnamenti, e noi adulti possiamo imparare da questi bambini. E poi la, Marie, Marie, la Maria sì, Maria, madre celeste, ci dice di, avere un grande rispetto di noi stessi, di avere un grande rispetto della nostra voce interiore, di avere un grande rispetto dei nostri sogni, di avere un grande rispetto e di lasciare andare coloro che non ci vogliono bene, coloro che ci sminuiscono, coloro che ci eh, avviliscono, coloro che ci fanno sentire indegni, questo non è, è venuto il momento di tagliare le corde, è venuto il momento di onorare, amare noi stessi, va bene? Attraverso anche azioni amorevoli nei nostri confronti e questa carta si ri, mh, riconnette alla carta del ringiovanimento cioè ringiovanire noi stessi, cioè prenderci cura di noi stessi, amare noi stessi, amare il nostro corpo e così via poi l'ultima carta, il messaggio lo leggeremo alla fine Alberto ora dimmi tu, dimmi tu la tua visione, As vogliamo sapere la tua lettura di queste carte intanto alzo un po' il volume così ti senti di più Pronto. Certo. Dimmi tutto. Beh allora intanto vabbè faccio subito la piccolissima premessa perché è sempre bello partire anche dal finale, no? Quindi certo. l'ultima carta dice Dico sì, alle opportunità e all'abbondanza. Ed è un passo fondamentale perché se tu non dici un sì chiaro, come dicono certo. in inglese, full body yes, le cose non ti arrivano. Magari dici sì con una parte, l'altra parte invece dubita, eh, non so se sono meritevole, esatto. non so che cavolo devo fare. Invece è fondamentale che questo sì sia un sì quantisonante, al no? dissonante, proprio vibrante in tutte le cellule. Certo. Poi, torniamo indietro. Allora... Mh. Un po' allora, beh, intanto un'altra precisazione che mi eh, piace fare, ne abbiamo sempre parlato poco: allora il primo mazzo è quello del viaggiatore sacro Esatto. e non è un caso che ci sia questo termine, perché questo viaggio è veramente sacro, cioè solamente prendere un treno e fare due ore di strada per andare da una città a un'altra, cioè uno non lo deve vivere con l'ansia, oddio, quando arrivo e se sbaglio stazione, eh, c'è! Cioè respiro dopo respiro assaporare fare due parole con una persona guardarsi intorno cioè cerchiamo veramente di onorare il viaggio perché tante volte con quest'ansia ci perdiamo un sacco di cose esatto è veramente per questa cosa qua e, e infatti non a caso di cosa parlo la prima carta che credo sia almeno la terza volta che la fissiamo passione e piacere esatto passione e piacere assapora la tua vita c'è un fuoco c'è uno scenario lunare, no, quasi da campeggio, così un po', un po festoso, un po' bucolico, quindi, c'è cioè, la passione, ricordo un po' la passione di Cristo, che quella, vabbè, è stata un po' travagliata, ma pensiamo a una passione positiva, a qualcosa che certo. viene dal cuore, no, Ho la passione per, che ne so io, per gli sport all'aria aperta, il piacere, cioè, cosa mi piace veramente, cosa invece faccio per dovere, per, oppure perché lo faceva qualcuno prima di me ma non lo sento veramente il mio... Cioè, io avevo una, una persona che ho conosciuto tempo fa, che lui ha avuto la fortuna, tu parlavi di, di cristallo, Linga, eccetera, Lui ha avuto la fortuna di essere seguito da persone perché anche i suoi, diciamo, erano nell'ambito della meditazione e quant'altro quindi lui fin da piccolo è stato abituato a meditare a una sua scuola in uno dei libri che ha scritto come si chiama il piacere prima di tutto che non significa faccio quel cavo che voglio e snobbi i doveri certo. significa che tutte le cose che faccio anche quelle che non necessariamente mi piacciono perché bisogna anche fare le commissioni bisogna pulire la casa eccetera le faccio con amore Direi... ci metto del mio, ci metto lo spirito giusto allora tutto diventa una festa anche ieri ho guardato un film, te l'ho detto un sequel di un altro film bellissimo, e c'era questa persona, diciamo, nobile e che si resa conto che al di là per carità della bellezza di essere nata in una bella famiglia, gli piaceva anche banalmente spazzare una stanza, perché è una cosa molto semplice che ti fa sentire anche terreno, cioè c'è bisogno di fare anche cose molto semplici, molto umili, no? Poi, carta successiva, si parla di ringiovanimento, no? Veramente eh, curire il passato, guarire il presente. Allora, il passato, eh, c'è una forma del passato che si chiama imperfetto, no? Io avevo imperfetto, non a caso, Qui il presente non è mai, il presente è sempre perfetto, per esempio in inglese c'è il, non ricordo se è present, perfect o qualcosa del genere, sì. il present continuous, esatto, che quello che, è che stai vivendo è nel presente dai proprio una continuità a quello che fai in tipo esatto. nel futuro e si crea una connessione incredibile Bellissima. quindi questo ringiovanimento e c'è dell'acqua come dicevi bene prima non a caso perché l'acqua è proprio l'elemento che ti dà l'idea del no? lusso, la cascata, la doccia, che ti curificano. Esatto. Eh, il ringiovanimento perché siamo abituati a pensare, no, invecchiamo, dobbiamo accettare questo procedimento. Sì, è ovvio che quando ho 70 anni non sono come un bambino di 10, anche se vediamo gente che fa yoga a 100 anni. Il punto qual è? Di ringiovanire dentro, di avere sempre lo spirito bambino e eh, questo lo si può fare in mille modi con le frequenze in mille modi cioè, si possono rigenerare i nervi si possono fare delle cose incredibili in sì. mille modi a partire dall'interno anche con le creme anche con altre cose per carità però veramente con la meditazione con la preghiera si, si, si può veramente sono stati scritti tanti libri in merito no? si può proprio, eh, non è un processo irreversibile assolutamente si può proprio, cioè, è una cosa, una cosa incredibile veramente poi la carta successiva parla di coraggio, e c'è cioè una figura a cavallo, no? mi ricordo un po': è una figura, una figura di tarocchi eh, che si collega anche diciamo, a un qualcosa di biblico. E, e chiaramente, il cavallo è un animale che rappresenta il coraggio: assolutamente, rappresenta proprio il cuore. Il cavallo rappresenta l'obblità d'animo. Diciamo che il cavallo tendenzialmente è un animale che costa, quindi siamo abituati a pensare no, che ah, solo i ricchi possono avere il cavallo. Non è vero. Non è vero, ci sono anche persone normalissime che hanno il cavallo, ma fatto sta che è un animale che ti dà tantissimo livello emotivo. Perché sì. veramente è, è, ha, ha tanto tanto cuore, è eh. un animale veramente pazzesco. E questa figura che è a cavallo è una metafora, non è che fa forza di vedere il cavallo verso un cavallo. Fatto sta che tu quando hai coraggio, coraggio, agire col cuore, tu eh? veramente prendi in mano la tua abilità, fai quello che ti senti, tornando a quello che abbiamo detto prima. Sì. E, e veramente sei, diventa tutta una festa. Proprio le persone ti accolgono quasi come un eroe, no? Perché vedono che sei sicuro di te, che hai sutile persone, e quindi è qualcosa di incredibile. Cioè, non pensiamo al coraggio come atti, perché ne so io di chissà quale portata, cioè, a partire dalle piccole cose, ma come un simone, no? Proprio. I valori nobili, no? Al di là de della famiglia da cui uno proviene, proprio i propri valori che si hanno nel cuore, poi passiamo alle carte successive. Qui c'è una carta che è al limite della commozione, perché praticamente dal, dal, dal mazzo di Maria abbiamo pescato Gesù. Cioè, abbiamo fatto, è come un ce l'avenarotto, Esatto che Cioè, partiamo dalla madre e vediamo il figlio, esatto. no? Del cuore di Maria, vediamo il sacro cuore di Gesù. Giusto io vediamo cosa dice, io prego per l'aiuto di Gesù e per la guida con questa situazione Alberto, hai visto che Gesù ha la mano sulla testa di due bambini? Non, eh, io non l'avevo notato guardate Gesù con eh, i bambini vai sì, avanti, sì, scusa carta è cindro, esatto la esatto. E, faccio un piccolissimo inciso tu in questi giorni eh, l'altro ieri, credo, hai fatto il video con lo Esatto. Sì. perfetto io tempo fa Grazie a te ho tolto lo secondo che avevo su Facebook. Io avevo il cubo purtroppo, non lo sapevo. Non lo sapevo. E ho lo so. messo e cioè Maria. Ok, tanto per dirne una, fa un esempio così. Lo so. so. Eh, quindi, insomma, chiaramente Maria e Gesù lo sappiamo: l'immagine proprio dell'innocenza, no? del rapporto con la madre, proprio del, della perfezione originale. Altro che peccato originale. La perfezione originale. Il bambino col cuore puro e la madre perfetta, no? Col cuore puro. E, e subito dopo abbiamo bambini, no? il mio cuore è riempito con amore gioia di bambini che crea vabbè, eccetera, eccetera, cambiamenti, E anche qui c'è una figura con i bambini sì. cioè, eh, la figura del bambino, a parte del bambino che è dentro di noi, eh, è una figura fondamentale Lo dice Gesù, no? per andare nel mondo dicevi dovete tornare bambini, avere il cuore puro. Cioè il bambino è una figura che è spontanea cioè, troppo esatto. i ci hanno detto, se ridi fai al vivere dello scemo, se piangi sei debole, se ti arrabbi, che ne so. No, cioè, ovvio che le emozioni vanno trasmutate, per carità di Dio, a qualche livello. Certo. No, io ho il diritto di essere quello che sono, non posso essere giudicato perché se rido sono troppo gioioso e faccio sentire sfigati gli altri, scusate il termine se mi arrabbio sono incazzoso, se piango, io sono debole non posso piangere, devo essere fuoco no ragazzi, siamo esseri umani, non siamo dei cyborg, voglio dire mi e cerchiamo e poi appunto questa situazione, come dicevi bene prima, è una situazione che provoca un po' sborda la creatività, no? si può uscire poco si fa tutto con internet, In pian pianino dobbiamo uscire veramente da questa mossa perché il bambino ha bisogno di tirare fuori la creatività. Deve giocare, deve sboccarsi le mani, deve fare cose manuali, deve stare con gli amici. Quindi, io sono sicuro che pian pianino, con tutte le misure, si riuscirà a tornare a questa cosa qua. E poi si parla giustamente di rispetto per sé ed è ancora una carta di Maria. Ma precede il mazzo di Michele, non a caso, perché è un saggio di Michele porta spessissimo quello del rispetto per sé e per gli altri. Sì. Adesso vabbè, io non riesco a vedere benissimo la didascalia, però parla di onorare comunque le emozioni. Sì, discorso, attraverso perché? delle azioni di salute, diciamo, azioni certo. salutate. Certo, anche qui c'è un bambino, no? Sì. Quindi questo è un concetto che va ripetuto più o meno all'infinito, no? Perché praticamente il rispetto... Sostanzialmente, se tu non hai rispetto per te stesso, non hai rispetto neanche per la vita e nemmeno per gli altri, ok? Quindi, eh, bisogna veramente essere molto, molto compassionevoli, molto compassionevoli, accettare proprio le proprie delicatezze, la propria vulnerabilità, perché questa è una cosa, anche questa, che ci fa sentire veramente umani. Questa è una cosa fondamentale, sempre più importante, una cosa, anche questa, secondo me, molto collegata alla creatività, alla gola, alle parole che si usano. Giusto. Quello che si fa è il modo di esprimersi, dico la verità, o la dico bene o la dico ferendo le persone. Esatto. Cioè, però stare attenti a tante cose, no? eh, Prendersi i propri spazi, stare con le persone giuste, se una persona, eh, come dire, non mi rispetta più volte, cerco di farglielo capire, dopodiché può capitare anche che la debba allontanare, non cerco di passare con tutti, però ragazzi, eh... Delle volte c'è molto più amore in uno che non si è detto così per paura della Pandora per vari motivi. Sì. Insomma, eh, l'amore non è come dice certa New Age, vorremmo sebbene, siamo tutti amiconi. No, sappiamo benissimo che c'è chi opera per la luce e chi no. E purtroppo, oh, va bene, anche io tendenzialmente voglio bene a tutti, ma se uno non è per la luce, eh, ragazzi, c'è l'anima sua, prosegua col proprio percorso, Giusto. noi andiamo avanti, giustamente. Sì, sì. Cioè, che mancherebbe altro. Dopodiché eh, passiamo al nostro Michele, andiamo credi fidati. e fidati. Si parla no, di un'invocazione, una preghiera da per dire a Michele prima di andare a dormire. Chiaramente mh, insomma il credere, no, la fiducia è fondamentale, è fondamentale infatti subito dopo si parla di obiettivi, del risultato positivo eccetera. In una situazione così particolare grande vuoto, eccetera, è fondamentale avere la fede, perché se uno non ha la fede veramente le cose hanno poco senso e ci si rende conto sempre di più, che non è solo una vocazione, uno deve voler credere, non è che ti ha risposto uno che ti dice, oh credi, cioè, intanto critici del tuo e cerca veramente di credere in qualcosa, in te stesso, nell'amore, negli animali, uno non avrà più le credenze. Infidati, prosegui, prega, purificati. Parla di fare questa cosa soprattutto prima di andare a dormire, perché ripeto: per l'ennesima volta quando andiamo a letto siamo un po' più vulnerabili perché andiamo nel mondo dell'inconscio, dell'onirico, quindi è ovvio che se non ti pulisci, che se non preghi, è certo. un po' baglia, un po' di tutto, no? delle porte che non necessariamente sono sempre porte simpatiche. E quindi questo è fondamentale: insomma, chiedere l'appoggio di un chile, che è lì che non aspetta altro, però giustamente rispetta... Da essere di luce il nostro libero di non si permette neanche lontanamente di violarci, esatto. magari ci dà degli avvisi di consigli, ma poi siamo noi che dobbiamo interfacciarci, ovviamente. Dopodiché resta focalizzato sui tuoi obiettivi e giustamente dice ti ringrazio la cazzo Michele per aiutarmi a focalizzarmi, e, e chiedo la tua guida, concedimi la sicurezza, coraggio, eccetera. Naturalmente ringraziare è fondamentale perché insomma, questo essere di luce ci aiuta un miliardo di volte, ogni tanto anche dire un grazie e direi che è qualcosa buono e giusto è. E, e, e grazie anche a noi stessi, giustamente, che comunque stiamo andando avanti in questo percorso non sempre semplice. Ma la gratitudine è fondamentale l'opposto della lamentela. La gratitudine, cioè, a prescindere da quello che accade, io so che è sempre per il massimo bene e ringrazio. E, grazie. e, e nella foto c'è eh, presumibilmente Michele, con un arco, no? arco con la freccia che rappresenta, un po' come il segno del sagittario, rappresenta proprio la persona centrata sugli obiettivi, persona che ha i pensieri giusti. No, che agisce, con sì, le sì. parole giuste, le azioni giuste che è in connessione con il tutto, no? come dice la fisica quantistica. Quindi naturalmente tu, cara anima, avrai il tuo obiettivo, avrai il tuo obiettivo a prescindere da quello che stai facendo in questo momento, che sicuramente è nobile, quindi tu, che tu voglia salvare la madre terra, eh, piuttosto che fare missionari in Africa, quello che è, rimani focalizzato su questa cosa qua ovviamente non farti distrarre da mille altre cose giusto? Ecco, questa è una fonda cosa fondamentale perché è fondamentale iniziare le cose ma anche andare avanti cioè ci sono due errori o non iniziare o fermarsi dopo il po il focus, focus, fuoco è fondamentale perché altrimenti c'è poca forza, appunto non si fa distrarre, oddio cosa devo fare, il piano è troppo grande, no, tu inizia, non sarai mai pronto, non sarà mai il momento perfetto, tu vai avanti, ti arriveranno suggerimenti, persone, cose anche che insperate, ma, ma ti arriverà tutto, non ti preoccupare. E infatti, infatti l'ultima carta un esito favorevole. Favorevole. anche qui si parla di ringraziamento alla grande in tutte le salse perché questo è fondamentale cioè lo diciamo sempre no anche tu quando fai la preghiera alla fine dici sempre o anche all'inizio quando fai la preghiera di protezione dici sempre grazie grazie grazie è fatto è fatto è fatto esatto. anche perché quello non solo è una preghiera ma è un decreto nel senso che tu credi, credi fermamente che quella cosa lì è già esatto. stata realizzata ovviamente qui non c'è il tempismo che c'è in il tempismo divino, ma le cose arrivano a compimento comunque. Sì. E quindi, appunto, abbiamo detto con la gratitudine, col lavoro sul perdono, che permette di aprire il cuore sempre di più e di liberare anche gli altri. Con le azioni, i pensieri, le emozioni giuste, si arriva al risultato favorevole, no? Assolutamente. E cioè, è, è veramente una lettura pattesca. Troppo malattia, bella, che... Albi, è troppo bella, guarda, veramente. È proprio una lettura di Pasqua perfetta, secondo me. Ascolta Alberto, qua dice la carta, attrago spontaneamente la prosperità, ricevo sempre doni meravigliosi dalla vita, noi dobbiamo mantenerci focalizzati su questa mentalità ok perché se noi rimaniamo aperti all'abbondanza l'abbondanza arriverà a noi in tutte le sue forme di amore è molto importante io e Alberto lavoriamo per manifestare l'abbondanza facciamo dei lavori con logo ceiling molto presto lavoreremo proprio a stretto contatto insieme quindi voi potrete scegliere se lavorare direttamente con me o con Alberto non solo con la lettura delle carte a parte che Alberto ha una visione come potete notare io e lui siamo complementari Cioè io ho una visione più femminile Lui un pochino più maschile Ma siamo nella stessa linea di Michele e Quindi potete scegliere di fare le letture con lui Anziché con me con le carte o come connessione diretta ma facciamo anche un lavoro con l'ogal ceiling per aiutarvi a eliminare le paure, a uscire dai blocchi, dai sistemi di credenze limitanti, eh, da tutto ciò che vi sta impedendo di essere in allineamento con l'amore e poi facciamo il cosiddetto eh, processo di manifestazione, un vero e proprio lavoro di riprogrammazione per la manifestazione ma a differenza di quello che magari vedete da altre persone eh, il lavoro con l'arcangelo Michele è un lavoro più in allineamento alla amore cioè gli obiettivi sì, eh, manifestare quindi i propri sogni ma quelli dell'anima in allineamento all'amore e vi renderete conto di come questo lavoro sia molto pulito di come questo lavoro sia molto allineato e di come questo lavoro vi porterà veramente a raggiungere risultati concreti nei tempi divini naturalmente ma veramente uscendo dall'ego proprio l'obiettivo è quello di uscire dall'ego perché l'ego ci distrae l'ego ci fa, magari abbiamo dei sogni molto molto grandi e ci sentiamo piccoli o alle volte abbiamo dei sogni grandi ma alle volte anche inutili, quindi meglio grandi nell'amore, anche immensi giganteschi, ma che siano sempre in nome dell'amore e non dell'ego va bene, questi saranno gli insegnamenti eh, che noi andremo a portare con, eh, con l'arcangelo Michele io e Alberto e faremo